ok, allora, riallacciamoci a quanto avevamo iniziato a vedere sulla finale della lezione di lunedì così proviamo a fare qualche passettino in avanti e conoscere un pochino meglio sia l'ambiente di programmazione che i primissimi costrutti del linguaggio python che andremo a utilizzare e useremo poi ovviamente per costruire no, gli esercizi che per il laboratorio di questa volta avete visto sono ancora in parte a livello di pseudocodice e in parte a livello di programmini di, di una riga o giù di lì di codice, okay? quindi siamo, stiamo proprio solo muovendo in questa prima settimana i primi passi. Allora se ricordate lunedì Così per provare il programma PyCharm, per provare come funzionava questo ambiente Python che avevamo installato, avevamo scritto un programmino molto stupido di una riga di codice che usava una funzione print che ho scritto senza spiegarvi. Adesso proviamo a ragionarci su ciò che abbiamo scritto. Ciò cioè che abbiamo scritto qua è un'istruzione, chiaramente nel linguaggio Python, un'istruzione di output, in questo caso, che prende delle informazioni, dei valori, dei risultati, che il programma in qualche modo ha calcolato, e li manda in uscita, in output, abbiamo visto che comparivano qua, sulla console, sulla, sulla finestra di run, di esecuzione, del programma stesso quindi nel linguaggio python la funzione il, me il meccanismo diciamo così per generare un output un output in questo caso sulla finestra di esecuzione è appunto la utilizzare la funzione che si chiama print la chiamo funzione vedremo python ha mettere a disposizione moltissime funzioni che fanno le cose più disparate. Okay? In Python chiamare una funzione significa indicare il nome di questa funzione, in questo caso il nome appunto è print, e poi un po' come in, siamo abituati in matematica una funzione ha degli argomenti che indichiamo tra parentesi, tra parentesi tonde. Nella fattispecie la funzione print può accettare uno, due, anzi zero, uno, due o più argomenti. Questi argomenti possono essere di tipo testuale, un testo, che in informatica si chiama stringa, stringa è una sequenza di caratteri, un frammento di testo, oppure possono essere di tipo numerico, possono essere dei valori già noti, costanti, possono essere delle espressioni da calcolare. Nel caso in cui siano delle espressioni da calcolare, Python prima calcola l'espressione e poi la funzione print stamperà il risultato dell'espressione. Quindi vedete che alla fine c'è scritto 5, non c'è scritto 3 più 2. Okay? Quindi la funzione print è... Eh, la prima no? che, che, che incontriamo, dove un attimo più avanti vado a riprendere, Mi salto un po' avanti e indietro perché queste cose riesco a fare più interattive che non leggendo le slide. Eh, la funzione print può avere una serie di valori indicati tra parentesi, ciascuno di questi valori viene valutato, cioè nel, nel caso in cui sia un'espressione aritmetica si calcola il valore del risultato e poi viene stampato questo valore. Eh, la funzione print non la, me, eh, non la devo inventare io, fa già parte della libreria standard di Python. Quindi si può usare tutte le funzioni qualcuno le avrà scritte, le avrà costruite, perché il computer non sa da solo stampare. Ci sarà una parte di programma che qualcun altro ha scritto che fa funzionare, tra virgolette, la funzione print. Ma noi lavorando, diciamo così, usando le funzioni del linguaggio ci possiamo disinteressare di questo quindi impareremo più avanti a costruire le nostre funzioni per ora impariamo solo a usare le funzioni predefinite all'interno del linguaggio e ovviamente se io scrivessi più istruzioni di tipo print, è l'unica istruzione che so fare quindi ne faccio due e posso scrivere eh, so, 30, dica 33 e mi aspetto che quando eseguirò questo programma sulla, sul, sullo schermo comparirà quello di prima quindi ciao 5 seguito dal 33 col piccolo dettaglio che il 33 compare sulla riga dopo quindi abbiamo sulla riga successiva quindi abbiamo già capito che un'istruzione print stampa ciò che deve stampare e poi va a capo. E poi va sulla riga successiva, quindi istruzioni print successive stamperanno i valori su righe successive. Questa è una caratteristica che poi si può modificare, però. Quindi se dobbiamo stampare più cose diverse sulla stessa riga dovremmo metterle come argomenti della stessa print. Se dovessimo stampare cose su righe diverse, le mettiamo all'interno di print diverse. E la seconda cosa che scopriamo, con pochissima sorpresa, ma la possiamo scoprire, è che il 33 è uscito fuori dopo il ciao. Vabbè, bella forza. No, semplicemente mi fa capire che le istruzioni vengono eseguite nell'ordine in cui sono presenti. Quindi l'ordine di esecuzione delle istruzioni in Python è sempre sequenziale, a meno che non introduciamo, come faremo la settimana prossima, delle istruzioni di controllo, dei cicli o delle alternative, che sappiamo disegnare a livello di flowchart, sappiamo progettare a livello di pseudocodice, ma per ora non abbiamo ancora visto come si implementano in Python, ma ovviamente lo si potrà fare. Ma in assenza di istruzioni di controllo, controllo del flusso, quindi scelte o iterazioni, le istruzioni vengono eseguite in ordine, dalla prima all'ultima. Eh, io qui l'ho aperto, a differenza della volta scorsa, con la versione di PyCharm Community Professional. Eh, l'ho aperto per fare un po' la differenza nel modo in cui si attivano i programmi. Nella versione Educational, la volta scorsa vi ricordate che sulla prima riga del programma compariva un bel triangolo verde no? cliccando il quale il programma veniva eseguito. Nell'altra versione invece non compare nessun triangolo verde qui, il triangolino verde compare là in alto. E dovete solo fare attenzione perché il triangolo verde esegue, fa partire non il programma che ho aperto in questo momento, ma è il programma che è indicato qua, in questa tendina a fianco. Per cui fate attenzione che se magari scrivete un programma all'interno di un file, poi passate un file diverso, quando cliccate su Run, lui continua a eseguire il file precedente, perché non è cambiato. E quindi da qua si può cambiare qual è il file che vogliamo eseguire, e poi premere Run. Se per caso non comparisse questo file in questo elenco, il file su cui lavoriamo, non compare perché la prima volta non compare ancora, allora dovrò, l'altra soluzione è quella di prendere col tasto destro del mouse il nome del file che voglio eseguire e c'è anche qui una voce menu run che lo fa partire e contemporaneamente me lo inserisce in questa tendina. Se uno vuole fare le cose più semplici, nelle versioni più recenti di PyCharm hanno aggiunto una cosa comodissima che si chiama current file che fa sì che l'azione di run si applichi sempre al file che ho aperto in questo momento, quindi è più facile, non devo andare a cambiarlo eh, ogni volta. Quindi il mio consiglio, se vi parte il programma sbagliato, rispetto a quello che state scrivendo, andate a selezionare current file, e così eh, eh, sappiamo che siamo, partirà sempre il programma che abbiamo in questo momento aperto. Ok, sulla versione educational tutto questo non c'è e... Semplicemente essendo il triangolo verde dentro il file, sono sicuro che fa partire quello. No? Un pochino più semplice, un pochino più immediato, ma alla fine non sono queste le difficoltà. Allora abbiamo quindi definito, giusto per ricordarci, un progetto. All'interno di questo progetto possiamo avere vari file e varie cartelle. All'interno di queste cartelle ci possono essere dei file con estensione .py.py. .py, che saranno i nostri programmi in Python. Solo a livello ehm, così, di organizzazione del corso, io tutti gli esercizi che faccio in aula li metto in un unico progetto che si chiama Settimane, eh, di cui vi potete poi, dalla pagina del corso, che dovrei avere qua, alla fine di ogni settimana, come ho fatto la settimana scorsa, pubblico uno zip che contiene... Tutti i file di questa settimana, così ve li potete scaricare e guardare e in ogni caso se andate dove c'è scritto materiale c'è un link che dice gli esercizi svolti in aula sono qua in questo sito che si chiama GitHub in cui li trovate tutti direttamente scaricabili in tempo reale, nel senso che io alla fine della lezione li salvo e compaiono immediatamente qua, E li potete anche vedere leggere senza necessariamente scaricare lo zip, scompattarlo, eccetera. Quindi eh, io non creerò tanti progetti, ne ho creato uno grande in cui vado a, a mettere diciamo, tutti i file che, che facciamo durante il corso, così sappiamo di trovare tutto nello stesso luogo. L'organizzazione dei progetti la decidete voi, nel senso che faccio magari oggi in laboratorio, potete decidere di fare un progetto che chiamate laboratorio 1 e dentro ci fate tanti file, uno per ogni esercizio oppure fare un progetto per ogni esercizio dentro il, quale ci sarà, dentro il quale progetto ci sarà un solo file è indifferente il programma Python è contenuto in un file eh? in un file solo per quanto diciamo così, siamo in grado di fare in questo momento um, abbiamo già visto che gli argomenti di questa funzione print possono essere di due tipi, no? Testi o numeri. I testi sono scritti tra virgolette, per distinguerli dai calcoli, dai numeri. Per cui, ad esempio, se io scrivessi print, aperta tonda, tra virgolette, 3 più 2... Mh? In questo caso cosa starei facendo? Starei stampando non il risultato 5, ma, tra virgolette, esattamente 3, seguito dal più, seguito dal 2. Qua sotto. Quindi ciò che è racchiuso, tra virgolette, viene preso come un messaggio. Ciò che è fuori dalle virgolette... Python cerca di interpretarlo e calcolarlo. Tra virgolette si indicano le costanti testuali, le stringhe. Um, ovviamente nel caso di 33 era già un valore, non c'è nessun calcolo da fare come nel caso di 3 più 2, ma lo stesso, alla fine il risultato del valore dell'espressione 33 è 33, il risultato del valore dell'espressione 3 più 2 è 5. E il risultato dell'espressione print, ciao. Qual sarà? Errore. Eh? Sarà errore perché, lo dice lui, il nome ciao non è definito. Non so che cosa sia. Non è tra virgolette, per cui non stiamo parlando del messaggino ciao fatto di quattro lettere. Stiamo parlando fuori dalle virgolette e quindi lui lo interpreta come un'espressione da calcolare. Ok? La calcolo usando il valore del simbolo che si chiama ciao. Ma se quel simbolo ciao non, nessuno l'ha mai definito, nessuno gli ha mai dato un valore, è vero che lui come può fare. E infatti mi dà errore, mi dice questo programma non può essere eseguito perché a un certo punto cerco di usare un simbolo che non è definito. Un simbolo che tra un po' impareremo a chiamare una variabile. In questo caso è una variabile non definita no? lui dice che un nome non è definito perché non sa, non sa neanche se questo nome si riferisce a una variabile a una funzione o altre cose semplicemente non sa cos'è che è la stessa cosa che capiterebbe se io scrivessi come ho fatto vedere prima al posto di print scrivessi prunt e allora anche lì mi dice prima di arrivare al ciao mi dice guarda che prunt il nome non lo conosco Ovviamente il linguaggio riconosce un certo vocabolario, un certo insieme di funzioni, un certo insieme di variabili che sono definite e le altre non le conosce. Quindi quando cerco di usare un nome che non esiste, mi dirà, mi darà questo messaggio. Quindi questo succede o quando sbagliamo a scrivere il nome, magari un errore di battitura di una funzione, oppure quando eh, ci dimentichiamo di creare una variabile prima di usarla. Facciamo attenzione che la stessa cosa vale sul discorso maiuscolo e minuscolo, cioè in Python il print scritto con la P maiuscola è diverso da print scritto con la P minuscola. E quindi print con la P maiuscola è un nome che lui non conosce, quindi quando diamo i nomi alle funzioni o alle variabili o ai simboli, facciamo attenzione che sono distinti nei due casi. Ehm... Um, Ecco, una cosa che ci tengo è scegliete come organizzarvi il lavoro in progetti, ma ricordatevi solo della cosa più importante di tutte. Fatevi delle copie del vostro lavoro. Okay. Ogni tanto, compare, giusto comparsa questa settimana, qualche volantino in giro per il Corriere del Politecnico, aiutatemi, sono super disperato o disperata, ho perso la chiavetta di cui c'avevo tutto il lavoro di tesi. Io non riesco a avere tanta compassione per... Sono chiaramente delle situazioni disastrose, però la risposta da ingegnere dovevi pensarci prima. No? Nel senso che le chiavette si perdono, si rompono, vi cadono nella pozzanghera, il computer può essere rubato. Poi, oh, incrociamo le dita, però l'hard disk si può rompere, domani c'è di accenderlo, fuma, anziché accendersi. Sono cose che succedono. È brutto buttare via, non so, mille euro di computer, ma è ancora più brutto buttare via mille ore di lavoro che ci stavano sopra. Quindi ricordatevi che un file non è mai salvato se non l'avete almeno salvato in due posti. Distinti, diversi. Prendetelo proprio come abitudine, come paranoia. Okay? Io quando registro le video lezioni, c'è sempre quel momento della fine della lezione quando stoppo la registrazione e non l'ho ancora caricata su un server in cui ho l'ansia, e cioè adesso se questo file lo perdo, eh, devo riregistrarmi, o cose del genere. No? Poi invece quando l'ho copiato su un server, questo qua poi lo carico su YouTube, eccetera, sono tranquillo perché comincio ad averne almeno quattro copie in giro. E sono tranquillo che se anche una di queste copie venisse a scomparire, venisse persa. Quindi gli esercizietti che facciamo noi di Python, tutto sommato, sono ridicoli, soprattutto per il momento. Però... Mi raccomando, la cosa più importante nell'uso di un computer è sempre o di un qualunque strumento informatico è le copie di sicurezza. Niente che mi dice ho perso il cellulare, ho perso tutti i contatti. Ma come tutti i contatti? Li puoi salvare nel profilo. Eh, ma no, li salvate solo sul telefono. Ricordatevi che dati è una parola di cui non esiste il singolare. Okay? Non deve esistere. Non deve essere un unico punto in cui c'è un'informazione. Questo non c'entra col corso di informatica, ma così evitate poi di piangere quando, eh, quando dovesse capitare cose che capitano normalmente. Ok, ehm, Dicevamo che Python ha anche un modo interattivo, l'abbiamo visto negli ultimi minuti della scorsa lezione, per cui gli esperimenti che stiamo facendo adesso con il programmino in Python, in cui provo a scrivere istruzioni e faccio run del programma per vedere cosa fanno tra l'altro il triangolino verde lo ritrovate anche qui una volta che avete fatto run la prima volta se volete rieseguirlo la seconda volta è già qui vicino eh, però questi esperimenti dicevamo, li possiamo anche fare in modo interattivo attraverso quello strumento che si chiama console di python in cui anche qua voglio vedere ma cosa succede se io facessi print 2 diviso 3 come la fa questa divisione allora vado a vedere potrei modificare il programma, rifare il run, oppure eseguire direttamente la singola istruzione. In questo caso mi fa vedere che 2 diviso 3 fa qualcosa tipo 0,6 abbondante, 666, eccetera. Quindi lo useremo molto, soprattutto all'inizio, per provare le istruzioni, le proviamo in modo interattivo, così riusciamo a capire, anche qua se avessi print con la maius tutto, tutto maiuscolo, mi dà lo stesso errore che mi darebbe nel programma, ma l'ho provato separatamente senza andare a incasinare o sporcare il programma che stavo scrivendo. Um, L'altra cosa, cosa succede se io scrivessi così? Print aperta tonda e chiusa tonda. Stampa niente, perché non ha argomenti da stampare, e va a capo. Quindi è un modo per creare una riga vuota. Ad esempio, allora, togliamo questo print ciao. Senza cancellarlo, io posso usare questo simbolo, simbolo di cancelletto, che in Python identifica i commenti all'interno del codice. Quindi tutte le volte che siete un simbolo di cancelletto, da quel punto fino alla fine della riga, qualunque cosa scriviate viene ignorata dall'interprete Python. Quindi è un commento al codice. Quindi a volte, anziché cancellare le istruzioni che poi magari vogliamo ripescare o vogliamo rivederle, le commentiamo. Commentare significa semplicemente mettergli davanti un cancelletto. Oppure, per spiegare un'istruzione, potrei mettere a fianco di un'istruzione un commento del tipo eh, lo stampa in modo letterale, non fa i calcoli eh, per spiegare cosa succede quindi dal simbolo di cancelletto in avanti infatti Python lo scrive in grigio eh, per dire guarda questo non è eseguibile, scrivici ciò che vuoi Python non lo guarda ho dovuto commentare l'ultima istruzione per poter far funzionare il programma e per farvi vedere a questo punto aggiungiamo una print vuota che mi fa vedere che nell'esecuzione di questo programma scrive la prima riga, poi la seconda, poi la terza che sono qui poi una riga vuota e poi l'ultimo numero 333, che in realtà non è un numero ma è un testo è tra apici quindi un testo ehm, però separato no? quindi print dicevo può avere uno o più argomenti ma anche zero non importa, lui stampa tutto ciò che gli chiediamo di stampare e poi va a capo. Se non ha niente da stampare, non stampa niente e poi va a capo. L'altra cosa che ho fatto, quasi per istinto, senza accorgermene, vedete che io ho usato su questo numero 333 il carattere di apice singolo, mentre invece prima avevo usato il carattere di apice doppio, per delimitare un frammento di testo. Ecco, in Python le due strutture sono intercambiabili. Quindi quando voi volete rappresentare una stringa di testo, potete delimitarla da apici doppi oppure con apici singoli. È uguale. Ovviamente se aprite un doppio apice lo chiudete doppio, non lo chiudete singolo. Sia per ordine che anche per logica. Quindi scegliete quello che preferite. Io tendenzialmente cerco di usare l'apice singolo, perché è meno pesante agli occhi, no? quando leggo il codice del doppio è più pesante, ma è solo una questione di preferenze personali, dal punto di vista del linguaggio non fa nessuna differenza. Um, ok. Queste sono le, le quattro cose base, no? che sono comune a, ai vari programmini, la funzione, L'uso di una funzione, per conosciamo solamente la funzione print, abbiamo visto che in Python si può lavorare molto facilmente con delle stringhe di testo, racchiudendole tra apici singoli e apici doppi, e in questo caso le chiameremo appunto valori di tipo stringa. Stringa è una sinonimo di testo, un frammento di testo. Poi questo testo può contenere delle lettere, questo testo può contenere degli spazi, questo testo può contenere delle cifre, dei numeri, no? Questo qua, dicevo, è una stringa di testo che contiene tre simboli che sono cifre numeriche, ma non sono trattate come un numero, non è 333, è il carattere disegnato alla forma di 3, poi il carattere disegnato alla forma di 3 e l'altro il carattere disegnato alla forma di 3. Non ci posso fare dei calcoli su questo testo vedremo poi meglio quando vedremo gli operatori, e le espressioni, che cosa posso fare con i numeri, che cosa posso fare con le stringhe. La funzione print la possiamo già usare come una sorta di semplice rudimentale calcolatrice, no? se gli do un'espressione tra parentesi, lei calcola il valore dell'espressione, quando ho fatto 2 diviso 3, e mi stampa il valore. Oh, non dovremmo imparare Python solo per riuscire a fare questi quattro calcoli, però oh, è, una, è una possibilità. Ovviamente l'espressione che gli diamo dovrà essere un'espressione che ha senso dal punto di vista aritmetico, quindi con l'operazione più o meno per diviso, eventualmente se sono le parenti, deve essere scritta bene, no? ma questo è, è abbastanza facile. E abbiamo già visto che nello scrivere programmi anche idioti di una riga possiamo fare errori, errori di vario tipo. Eh? Eh, abbiamo visto che i più semplici sono gli errori di sintassi, ho messo la maiuscola, la postura la minuscola, dimentico di chiudere la parentesi, dimentico di chiudere, dimentico di chiudere gli apici, no? o altro. Allora Questi normalmente sono errori che già ci vengono segnalati da PyCharm col simbolo rosso, se ne accorge già lui prima. Ma se non ci volessi credere e facessi run, eh, il programma non parte, perché quando l'interprete Python lo legge, dice qua c'è qualcosa che non capisco. Oppure ci sono e questi sono gli errori a tempo di lettura a tempo di compilazione quando il programma cerco di avviarlo lui non si avvia neppure eh, questo... notiamo una cosa quando io provo a eseguire questo programma che ovviamente ha l'errore perché ciao è un nome non definito no non è quello che volevo dire scusate niente lo vediamo dopo non um, è un esempio giusto lo riprendo dopo scusate. oppure quindi questi sono gli errori facili ci vengono segnalati immediatamente oppure gli errori logici no? ad esempio abbiamo, forse ne abbiamo fatto uno quando abbiamo scritto questa cosa qua tra apici magari volevamo calcolare 3 più 2 e abbiamo sbagliato perché abbiamo rappresentato un valore come testo e non come numero allora, è perfettamente lecito voler stampare 3 più 2 come testo, ma magari in mente, o ciò che ci serviva come programma, era invece calcolare il valore somma. E questo è un errore nostro che nessun compilatore Python, nessun ambiente di sviluppo mi potrà mai segnalare, perché sto facendo una cosa sbagliata al posto di un'altra cosa giusta, ma entrambe sono sintatticamente corrette, entrambe sono programmi leciti. Corretti dal punto di vista del linguaggio, scorretti dal punto di vista dell'obiettivo che raggiungono, del risultato che ottengono. Se ci sono errori logici non c'è quasi nulla che ci aiuta, impareremo più avanti a usare uno strumento che si chiama di debugging che ci permette di ispezionare cosa sta facendo il programma per cercare di capire magari perché sta sbagliando. Ma su programmi semplici così non vale ancora la pena. Um, ok. Allora, Con l'istruzione sulla print e, con, e conoscendo solamente la possibilità di inserire dei numeri, dell'espressione, delle stringhe, non possiamo fare molto di più. Perché di fatto i nostri programmi finora stampano cose che sapevo già. Okay? Per fare in modo che un programma sia utile deve poter lavorare non solamente con testi o numeri fissi, ma anche con testi numeri variabili che variano di volta in volta. Avere un programma che tutte le volte stampa 5 può essere divertentissimo le prime 300-400 volte, ma poi dici, vabbè, ho capito. Ma invece avere un programma che ogni volta no, risolve il problema che gli è stato dato con dei parametri diversi è ciò che lo rende utile. Allora, impariamo come sono gestite i valori e le variabili all'interno di Python. Quindi arricchiremo la possibilità anche di, di, di memorizzare dei valori non solamente di stamparli. Eh, noi partiamo da due tipologie di valori le più semplici, poi più avanti ne impareremo delle altre che sono, le abbiamo già viste in realtà i numeri e le stringhe a differenza di altri linguaggi di programmazione dove le stringhe sono una cosa complicata, più complicata da usare, in Python usare le stringhe è, è quasi più facile che usare i numeri quindi ha ah, già un tipo di dato predefinito nel linguaggio è, si può usare confrontare Sto pensando al C in un modo molto più eh, intuitivo, quindi lo possiamo affrontare fin da subito. Ok, um, partiamo dal concetto di variabili. La variabile è un nome che usiamo per memorizzare un valore. Cioè se io voglio calcolare un'espressione che dipende da certi valori, potrei, prendiamo un altro esempietto, facciamo un nuovo file, e lo chiamiamo, facciamo una cosa stupida, una media, di due numeri, chiamiamo il numero A 7, il numero B, eh, 10 e vogliamo calcolare, stampare, facciamo una cosa più semplice, stampiamo A e B. Cosa stiamo facendo qua? Allora attenzione A e B non sono tra virgolette, sono fuori dalle virgolette, quindi vengono interpretati come dei valori. Valori che però, questa volta, anziché darci un errore nome non definito, il nome A l'abbiamo definito sopra e abbiamo associato il valore 7. Il nome B l'abbiamo definito prima, adesso usiamo il termine corretto, abbiamo definito una variabile con nome B e valore 10. Quindi questa istruzione print stamperà il valore di questa espressione, che contiene il nome A che fa riferimento a una variabile il cui valore è 7, frase lunga per dire stampa 7 e poi farò la stessa cosa con B quindi mi stampo sotto 7 e 10 e se io stampassi A più 1 mi stamperebbe 8 e 10 nessuna sorpresa lui calcola un'espressione in questo caso la somma all'interno di questa espressione possono esserci delle costanti dei numeri ma possono esserci anche delle variabili il cui valore viene usato all'interno di quell'espressione. Python non fa i calcoli simbolici, fa i calcoli coi i valori, okay? non, usa la, non conosce l'algebra, conosce l'aritmetica. Eh? Quindi A più 1 non è un binomio A più 1, ma è il valore che ha A in questo momento, che è un numero, che per comodità chiamo A e non chiamo 7. Perché per comodità lo chiamo A? Perché magari tra un po' non è più 7, è 5. Perché cambiano le specifiche del problema e allora voglio che il, pro, no, il programma si comporti correttamente anche se cambia il valore di una delle sue variabili. Ma a livello del linguaggio cosa sta succedendo? Quando ho scritto A uguale 7, che io sto definendo due cose e in Python sono separate. Un nome, una variabile che ha un nome, e un valore da associare a quella variabile. Quando io scrivo 7 ho creato un valore. Il valore esiste indipendentemente dal fatto che sia attribuito alla variabile a, alla variabile b o a nessuna variabile. Se voglio posso creare una variabile, quindi da avere, crearmi un nome che faccia riferimento a quel valore, quindi posso andarmi a ripescare quel valore ogni volta che mi serva. Cerchiamo di acquisire questo modello mentale, che per chi non ha mai visto un linguaggio di programmazione va bene, per chi è abituato che so, a pensare in C o in Java, aveva un modello mentale diverso. Vi hanno detto che una variabile è una scatola che contiene un valore dentro. Qui no. Se pensate che una variabile sia una scatola che contenga il valore, quando facciamo strutture dati più complesse sbarrellate. Perché non funziona così in questo modo, in Python. Ok? È molto più simile agli oggetti in Java che non alle variabili primitive in C. Quindi, il, la variabile è semplicemente un nome che uso per ricordarmi dove ho scritto un certo valore. Vedete che la variabile ha una frecciolina, io l'ho indicata così. L'area è una variabile il cui valore in questo, frecciolina, il cui valore in questo momento è 24. Ciò cioè non toglie che questa variabile, tra un attimo, possa avere un valore diverso. Posso cambiare questo valore, quando voglio. Il valore della che in questo momento è attribuito a una variabile, può essere un valore numerico, in questo caso un numero intero, può essere un numero reale, può essere una stringa. In Python il, ogni valore ha un suo tipo. Tipo numerico, intero, tipo numerico, reale, tipo stringa. Sono i tipi che conosciamo finora. Una variabile non ha un tipo. Ha semplicemente un nome. Questo all'inizio può stupire perché la stessa variabile può essere associata in, mo in momenti diversi a valori di tipi diversi. Adesso vediamo qualche esempio. Quindi, quando io definisco una variabile la definisco in modo molto naturale. Nome uguale valore. E sto dicendo all'interprete Python di fare tre cose. Creami un valore che è ciò che trovi alla destra dell'uguale, creami una variabile il cui nome è quello che c'è a sinistra dell'uguale, e collegali. Cioè l'uguale stesso fa questa operazione. Fa in modo che questa variabile sia associata, faccia riferimento a quel valore. La prima volta che io uso una variabile in un'istruzione di questo genere, Sto definendo una variabile, cioè sto creando il nome, la definizione di una variabile significa la creazione di un nuovo nome e sto inizializzando questa variabile con un valore ben preciso. Gli sto dando un primo valore, che poi potrò cambiare dopo, perché se no non si chiamerebbe variabile se non potesse cambiare. Ma nel momento in cui la creo sono obbligato a dargli un valore iniziale. In Python non esistono variabili non inizializzate che sono il bal di pancia in tanti altri linguaggi. Variabili che ho creato ma non, ancora, non, so, non so ancora che valore abbia. No, in Python quando creo una variabile sono obbligato ad assegnarci un valore iniziale. Definizione, cioè creo un nuovo nome, inizializzazione, cioè associo a questo nuovo nome un, un valore iniziale. E se voglio cambiare questo valore, come faccio? E eh, riuso un'istruzione che ha praticamente la stessa, la stessa sintassi. Nome uguale valore. Con la differenza che questo nome l'ho già visto, Python lo conosce già, quindi non deve creare una nuova variabile di tipo lattine. Semplicemente ridefinisce, riassegna la variabile che già esiste quindi come se io avessi la variabile a no, che puntava a 7 poi scrivo a uguale 5 allora a questo punto la frecciolina che da andava a 7 la sposto la faccio andare verso un valore 5 ho creato un nuovo valore e ci faccio arrivare questa variabile quindi la stessa sintassi simbolo di uguale con a sinistra un nome e a destra un valore serve a due cose creare una nuova variabile e dargli il valore iniziale oppure aggiornare, modificare il valore di una variabile che è già stata creata quando io assegno un valore a una variabile il valore precedente sparisce nel nulla non è più raggiungibile non è più. a meno che non me lo sia salvato in una terza variabile o una seconda variabile, scusate che ce n'è una sola, non, eh, non lo posso più raggiungere, l'ho perso, in un certo senso. Sostituisco al valore vecchio il valore nuovo. Queste cose le vediamo bene su questo sito qua che si chiama Python Tutor, dove dobbiamo ovviamente dire Python. In cui vediamo proprio, quando io scrivo del codice, mi fa vedere il programma che ho scritto, mi fa vedere la, le istruzioni che sta per eseguire e posso andare avanti passo passo ad eseguire le singole istruzioni. La freccia rossa vuol dire istruzione che devo eseguire, la riga verde vuol dire istruzione che ho appena eseguito. In questo caso c'è un'istruzione sola mi fa vedere che quando io inizializzo a uguale 7 ha definito un simbolo a un valore 7 e ha associato fatto sì che a la parola corretta facesse riferimento al valore 7 poi a volte per accorciare la frase diciamo a punta al valore 7 eh se io facessi, a questo punto vado a modificare il programma, scrivo b uguale 4 e poi posso scrivere c uguale a più b e poi posso fare d uguale ad a vediamo un attimo queste cose d uguale a, Sì, ad a, va bene allora cosa stiamo facendo? la prima istruzione a uguale 7 crea una variabile che si chiama a l'abbiamo già visto la seconda istruzione creerà un'altra variabile che si chiama b e che punterà a un valore nuovo che è il valore 4. Vabbè. La terza istruzione, c uguale a più b, che cosa fa? Vabbè, applica la stessa regola di prima. C è un simbolo che abbiamo già visto? No. Quindi ne crea uno nuovo. E gli assegna un valore iniziale. Quale è il valore iniziale? Beh, è che ciò che, eh, sarà il valore che trovo alla destra del simbolo uguale. Alla destra del simbolo uguale che cosa trovo? Trovo un'espressione aritmetica, una somma. Di che cosa? Di A, che è una variabile, il cui valore attualmente è 7. E B, che è un'altra variabile, il cui valore attualmente è 4. Quindi, se non hanno cambiato il modo in cui funziona il mondo, adesso dovrebbe, dovremmo avere C che vale 11. Quindi l'ordine in cui avvengono le operazioni è sempre lo stesso. Se ho delle variabili, prima di tutto vado a vedere quanto valgono in quel momento, quindi qual è il valore a cui fanno riferimento quelle variabili in quell'istante, e sostituisco alla variabile il suo valore. Se ho un'espressione da calcolare, calcolo l'espressione usando i valori numerici e questo diventa il valore finale che ho creato da associare alla variabile. Dopo che C uguale 11, C non si ricorda che arriva da A più B. Adesso lo vediamo. Quando io scrivo, non confondete l'ora. Nell'ora precedente, se vi avessi scritto c uguale a più b e poi avessi modificato il programma, fatemi tornare su, scrivendo qua a uguale non più 7 ma 99, okay. una variabile in matematica crea una relazione persistente tra queste variabili il simbolo di uguale, è un simbolo fortissimo in matematica. Dice, voi siete uno e una sola cosa, peggio di un matrimonio. Nel linguaggio di programmazione, invece, l'uguale è semplicemente, senti, prenditi questo valore, adesso, finché dura. Okay? Quindi, quando io ho scritto C uguale a più B, C ha semplicemente assunto un valore, che è il risultato di un'espressione calcolata in quel momento, con quei valori delle variabili. Se io eseguissi a questo punto l'istruzione A uguale a 99, ad A capita qualcosa. Sicuramente non è più vero che A punta a 7, il valore 7 scompare, comparirà un valore 99 che ho creato qua e A farà riferimento a 99. Ma la variabile C non si accorge di nulla. Non diventa 99 più 4, 103. Rimane 11. Okay? Per questo quando io spiegavo cosa fa A più B, avrò detto 64 volte il valore che ha la variabile in quel momento, nel momento in cui viene eseguita quell'istruzione. Non mi importa del valore che aveva prima o che avrà dopo. Mi importa solo del valore che aveva nel momento in cui viene come si dice in gergo, valutata quell'espressione, cioè viene convertita da un'espressione al, al valore numerico corrispondente. E giustamente B continua a valere 4, C continua a valere 11 e A invece a questo punto punta a un valore nuovo che prima non c'era, 99. E quindi anche l'istruzione D uguale a ci fa meno paura. Guardate cosa fa D uguale a d uguale a prende il valore che aveva, a, che esiste già questo valore, e dice che crea una nuova variabile d, inizializzando questa nuova variabile al valore, a quel 99 che arrivava da a. Quindi si vede che sia a che, B, che d, scusate, in questo momento condividono lo stesso valore, sono due nomi diversi dello stesso valore, sono dei sinonimi in qualche modo, no? più avanti li chiameremo degli alias, nomi diversi per indicare la stessa cosa, lo stesso valore, non c'è un 99 e un altro 99, è un 99 unico che in quel momento ha due nomi, o oh, in quel momento, perché se un attimo dopo io decidessi di scrivere a uguale a più 1 a uguale a più 1. Ricordiamoci che se fosse un'espressione matematica sarebbe un'eresia. Qui vuol semplicemente dire: senti, a destra dell'uguale, cos'è un'espressione? Ok, cos'è una somma? Di che cosa? Di A. Quanto vale A in questo momento? 99. Ok, l'altro addendo della somma è un 1. Vabbè, farò 100 allora la somma. Cosa me ne faccio di questo 100? Ah, lo segno da. Lo segno da, scorciatoia linguistica per dire faccio in modo che A venga aggiornata e faccia riferimento a questo nuovo valore 100. Quindi la, la sinonimia tra D e A è durata poco. In questo momento D e A sono due nomi alternativi per puntare allo stesso valore 99. Poi ne ho cambiato uno dei due e va bene. L'altro continua a puntare al 99 il 99 non è scomparso. No. Prima il 7 era scomparso perché ho modificato l'unica variabile che puntava al 7. Qui in questo caso ho modificato A che puntava al 99 ma il 99 non è scomparso perché c'era un'altra variabile che, che si ricordava di quel valore lì. Questo è il meccanismo che il eh, Python Tutor ci aiuta a visualizzare molto bene con cui funzionano le variabili in python meccanismo molto semplice ah, tra l'altro un'altra cosa, diciamo così, organizzativa che non vi ho detto, quando vedete nelle slide questo simbolo no? vuol dire che faremo riferimento a un esempio che c'è scaricabile insieme alle slide, c'è cioè un file esempi.zip o qualcosa di questo genere in cui ci sono tutti gli esempi delle singole lezioni, quindi i file che sono citati nelle slide li potete trovare provarvi per conto vostro. Um, Va bene. Qui. Sto guardando le cose che non abbiamo detto per poterle rivedere. Allora, questo meccanismo, appunto molto semplice, è valido in generale. Quando io ho detto, creo un valore e lo assegno a una variabile. Un valore può essere un valore numerico, ma può anche essere un valore di tipo stringa. E questo funzionerà ovviamente nello stesso modo. Io adesso vado al fine. Quindi una variabile, vedete che a fianco, noi non l'abbiamo notato finora, non ci abbiamo fatto caso, a fianco di questi numeri c'è scritto int, per indicare che questo è un valore di tipo numerico intero. Numero intero. Invece qua c'è indicata una str che indica che questo valore è un valore di tipo stringa. Quindi la variabile saluto in questo momento sta puntando, sta facendo riferimento a un valore di tipo stringa che vale ciao. Il tipo, ogni dato in Python ha sempre un tipo. Il tipo è associato al valore, quindi la parte destra della figura, e mai alla variabile. Questo vuol dire che, eh, può stupire un po' all'inizio, che se noi volessimo potremmo anche violentare la nostra variabile A e a un certo punto farla diventare una stringa cioè fare in modo che quando arrivo a questo punto a era un tranquillo 100 ma adesso decido che ho e vale la stessa regola di sempre creo un nuovo valore valutando l'espressione che sta alla destra dell'uguale che in questo caso è un'espressione di tipo stringa e faccio in modo che il nome a punti al nuovo valore un pochino ci può stupire perché a fino ad adesso era un numero, valeva un valore numerico e adesso è una stringa, sempre A. Quindi chi arriva da linguaggi di programmazione diversi, un pochino si preoccupa o si stupisce e dice ma come? La stessa variabile a un certo punto è un po' una stringa, un po' un intero? Sì. È ovvio che per nostra comodità, se la variabile ha un senso nel nostro programma, nasce come numero e continuerà come numero oppure nasce come testo e continuerà come testo se serve a qualcosa, a rappresentare qualche informazione, però il linguaggio non impone nessun vincolo di questo genere c'è una domanda, dimmi no, no. Uh, lui l'esempio che sta facendo lui ripeto la domanda anche per la registrazione lui sta dicendo, se io scrivo una cosa di questo genere? Eh, le metto... Vabbè, arriviamo, ci arriviamo dopo. Eh, questa è una funzione che non abbiamo ancora visto. È una funzione che in questo caso prende un numero intero e restituisce un numero reale. Però lui prima sempre... Calcola l'espressione, in questo caso il valore di questa espressione è un numero reale, quindi di tipo float e non int, e lo memorizza in quella variabile. Quella variabile adesso punta a un valore reale. Un attimo fa puntava a un valore intero. Qui non c'è modo di costringere una variabile a dire tu devi sempre solo puntare a valori interi. Quello che conta è il valore che... È per quello che dovete cercare di non pensare che il valore venga messo dentro la variabile, perché nella stessa scatola non posso mettere cose di tipo diverso. Invece il valore non è dentro la variabile, è indicato dalla variabile, attraverso questa freccia. È un modello mentale che dopo un po' ci entra in testa e ci aiuta a ragionare così, ma non è, non è complesso, anzi è molto più semplice di altri di altri tipi di modelli. Semplicemente si, si, Python si comporta in questo modo un po' particolare, questo modello un po' particolare. Che ci darà, non dico fastidio, neanche filo da torcere, ma ci darà un pochino da pensare quando faremo strutture dati più complesse. Quindi valori che contengono più dati al loro interno, allora dovremo ritornare su questi disegnini e capire meglio che cosa succede. Nel frattempo, per i programmi che facciamo, per le prime settimane non, non ci preoccupa particolarmente, però ci tengo a impostare subito il modello mentale corretto, così poi eh, diciamo così, quando sarà ora di riprenderlo non dobbiamo cambiare diciamo così, dei pensieri sbagliati. L'altra cosa da ricordare, anche non confonderci, che in Python il segno uguale è sempre un simbolo di assegnazione, quindi creo un nuovo valore. E non è un confronto. In matematica l'uguale può anche essere un confronto. È vero che A è uguale a 7? No. In Python il simbolo di confronto è diverso, si scrive col doppio uguale, uguale uguale, se vogliamo fare dei confronti. Quindi ce ne accorgeremo, non dobbiamo confondere i due simboli. L'uguale nel senso di trasferisci un valore assegna una variabile, inizializza una variabile oppure lo uguale, nel senso di confronta questi due valori e dimmi se sono uguali oppure no. Ma lo vedremo più avanti quando vedremo i condizionali. Eh, qui le slide ci chiedono di provare a fare un esempio, un esercizietto, dice ci sono delle bevande alcoliche che sono vendute in birra e in bottiglia. Un negozio ne offre una confezione di 6 lattine da 12 once allo stesso prezzo di una bottiglia da 2 litri quale conviene comprare? è già uno che si fa queste domande e non si è svegliato bene al mattino ipotizziamo ma, eh, di voler rispondere e qui semplicemente si tratta di fare due conti no? allora lui mi dice che una bottiglia da 2 litri ha un certo prezzo che non mi dice quant'è e una confezione di sei lattine da 12 once ha lo stesso prezzo in realtà, questa domanda mi sta chiedendo quanti litri sono 6 lattini da 12 once? Perché se 6 lattini da 12 once contiene più di 2 litri, allora convengono le lattine, visto che il prezzo è lo stesso della bottiglia da 2 litri. Se invece è meno di 2 litri, conviene la bottiglia, visto che costa uguale e ce ne sta di più. Okay, quindi questo è un esercizio che ti fa una domanda semplice, ma lo fa in modo un pochino contorto. Se noi vogliamo risolvere questo esercizio, possiamo ragionarci, quindi io creo un nuovo file Python che chiamo lattine. E di nuovo parto dall'analisi del problema parto scrivendo lo pseudocodice o il diagrammino di flusso o uno schizzo dei calcoli che devo fare quindi i miei dati sono che eh, una lattina contiene quanti sono? 12 once 12 once e chi ce l'ha mai fatto fare di usare le once per misurare le lattine, e mi dice anche che un'oncia liquida sono, c'è scritto nella slide, 0,355 litri. Quindi la domanda a cui devo rispondere, che non c'è scritta nel testo, è già il risultato del mio ragionamento, è qual è la capacità totale, di 6 lattine sarà più o meno di 2 litri e questo è il mio ragionamento per non avere posti diversi io per abitudine il ragionamento, i passaggi, il, il, il, il lo pseudocodice lo scrivo direttamente nel file Python sotto forma di commenti. Così una volta che lo pseudocodice è scritto come commenti, poi ci vado a infilare il codice vero tra un commento e l'altro e il programma fatto, finito e commentato. Quindi io no, normalmente prima scrivo i commenti e poi traduco l'intenzione che ho, de ho descritto nei commenti in codice. perché in realtà se voi scrivete prima il codice magari perdete il filo e poi di sicuro non vi mettete a aggiungere i commenti dopo. Allora, questa era quella che avevamo chiamato strategia. Per risolvere il problema alla fine dobbiamo calcolare la capacità totale di sei lattine che non è la domanda che viene fatta nel testo, okay? è già il risultato della nostra analisi, senza niente con l'informatica, solo ragionamento finora. Adesso, ok, se devo calcolare questo, dovrò calcolare la capacità totale. Quindi la capacità totale sarà uguale alla capacità di una lattina per numero di lattine. Okay. però in litri se no ottengo la capacità in once e non ci faccio nulla quindi dovrò esprimere la capacità di una lattina in litri quindi, cos'è la capacità di una lattina in litri? Capacità di una lattina in litri è uguale eh, cosa sarà uguale? Dice che un'oncia sono 0,355 litri sarà uguale la capacità in once per o diviso? Per Giusto? Sì. E il numero di lattine sono 6, quindi la capacità in non ce l'ho, ce l'ho, è 12, il numero di lattine ce l'ho, sono 6. Dimmi. Hai domande difficili. Allora, 12 once, 0,2355 litri. Quindi sono 12, hai ragione. Non è una. E quindi sta roba qua è diviso 12? Così. Capacità in once Allora il fattore di conversione è 0,355 diviso 12, perché un'oncia non sarà 0,3 litri, ma sarà un dodicesimo, perché ci servono 12 once per fare 0,3 litri. Se la... No? Ho sbagliato? Lasciate perdere che non confondiamoci che questo è anche 12. Questo 12 e questo 12 sono due cose diverse, giusto? Questo 12 è la capienza di una singola lattina, potremmo avere le lattine jumbo che sono da 18, ma questo non cambia il fattore di conversione da 11 a litri che è 0,3 litri ogni 12 once. Quindi prendiamo il fattore di conversione pulito, Data un'oncia, quanti litri sono? Allora, proporzione, la quarta elementare, se 12 once sono 0,3 litri, un'oncia sarà un dodicesimo di 0,3 litri. E già qua abbiamo imparato una cosa, che 12 non è uguale a 12. Grazie al mio errore, che non ho fatto apposta, ma è venuto bene. Cioè, è sempre 12 ma ha un significato diverso. Quindi noi quando domani leggeremo questo programma, e ci siamo dimenticati tutto, allora, torniamo a leggere il programma, vediamo 12 qua, 12 là, e il ragionamento che abbiamo fatto in questo momento dicendo guarda che quei due valori hanno un significato diverso, ce lo perdiamo. Allora dovremmo, nello scrivere il programma, anche aiutarci a ricordare il significato dei valori. Perché un numero da solo non vuol dire nulla. Ok? Allora, magari proviamo proprio a solo so scrivere fattore di conversione da 11 a litri litri e eh dai, TRI è uguale a questo. E allora questo sarà così. Quindi non moltiplico per un numero, in informatica le chiamo numeri magici, a un certo punto dentro il codice moltiplica per 34. E cos'è il significato di quei 34? Esplicitiamo il significato. Poi tanto al programma lui ci mette il numero e fa, il fa i calcoli col numero, ma è, è a me, programmatore, che serve capire cosa sto facendo. Dimmi. Ah, tu sai cose che io non so allora. No, lui sta dicendo, lo ripeto solo per la registrazione, non perché... Uh, lui sta dicendo ma scusa ti complichi la vita perché se sai che 12 once sono 0,3 litri ogni lattina sarà 0,3 litri e fin qua è giusto, non sono tanto d'accordo con il resto della sua frase che dice perché tanto lo sappiamo già che 12 once sono esattamente la capacità di una lattina, quindi tu stai dicendo che questo 12 sarà sempre uguale a questo 12, è vero in questo specifico esercizio. Se un domani ok? mi dicessero modifica il programma perché abbiamo delle lattine più piccole, perché sai come fare al supermercato, no? Non aumentano i prezzi ma diminuiscono le lattine. Allora non è più vera questa uguaglianza. E se tu hai fatto un programma che desse per scontato che 12 qua e 12 là fossero lo stesso numero, il programma non è più adatto, dovresti ripensarlo. Okay? Quindi sono due, va due valori che coincidono, ma hanno significato fisico diverso, e quindi conviene trattarli in modo separato. Questa è una costante dell'unità di misura, quel 12, che è stato, qua è stata descritta in un modo strampalato, però ci siamo beccato così. L'altra invece è una caratteristica dell'input, in certo senso, delle lattine che abbiamo. Okay? Quindi potrebbero, in questo caso, se sono uguali, ma un'evoluzione evoluzioni future di questo programma potrebbero non essere più uguali. Allora io preferisco tenerle separate. Ad mm? esempio un'assicurazione sul mio futuro. Oh, stiamo, facendo, stiamo facendo tutta una storia su una moltiplicazione, no? ma in realtà qualche conto è il ragionamento che sta dietro. Allora questo è pseudocodice. Adesso dovremo tradurre questo pseudocodice in un programma Python, se siamo convinti che sia giusto. No, che programma scemo però un pochino di mal di testa questa divisione per 12 ce la sta dando, no? Ma è giusto. E qui siamo fortunati perché essendo in tanti se siete tutti convinti che sia giusto mi rincuorate un pochino e penso anch'io che lo sia. Allora, traduciamolo. Questo finora, se io faccio run figata, non fa niente. Programma finito, perfetto. Eh, però non fa quello che deve fare, sono solo commenti eh, mettiamoci delle istruzioni vere e proprie questi sono solo ragionamenti questo è lo, è lo pseudocodice quindi dico, dico okay, capacità e nonce, numero di lattine anziché usare nel programma i numeri e eh beh, associamo un nome a questi numeri così sono più facili da ricordare quindi Posso chiamarlo capacità lattina uguale 12. 12 cosa once? Però once lo metto come commento perché in Python i valori sono solo numeri, non sono numeri con unità di misura associate. Ci sono librerie per farlo, ma nella libreria standard le unità di misura non ci sono, non sono gestite. Io come l'ho scritto questa capacità lattina? L eh, ho dovuto tener conto del fatto che quando do il nome a una variabile devo seguire certe regole. Ad esempio il nome di una variabile non può contenere degli spazi. Così. E allora al posto degli spazi posso mettere il carattere di sottolineatura. per convenzione, oppure non metto niente, se sì, è tutto appiccicato, va bene lo stesso. Per, rendere, per leggibilità, normalmente, dove ci andrebbe uno spazio, si mette un trattino. Attenzione eh, che il carattere di sottolineatura non è il meno, non è il trattino. Il trattino, essendo un simbolo usato per la sottrazione, non lo posso usare nei nomi di una variabile. Ma allora cosa posso usare nei nomi di una variabile? Eh, nei nomi di una variabile posso usare lettere, numeri, e simbolo di sottolineatura essenzialmente più qualche altro simbolo che non, che non abbia nessun altro significato in python ma sono rari Lettera, numeri, carattere, sottolineatura purché il primo carattere non sia un numero per dire eh, la variabile a3 la posso definire la variabile 3a no 3a non è un nome lecito di variabili perché Python vedendo il 3 pensa che quello debba essere un numero e 3a non è, non è un numero valido mentre invece se inizia con una lettera lui dice ok questa è una variabile che all'interno del suo nome contiene anche la cifra 3 ma ci sta quindi qua quello che dicevamo sto traducendo da pseudocodice a codice e per farlo ho bisogno di conoscere le regole della sintassi. Qual è un nome legittimo per una variabile? Che bisogna usare l'uguale tra la variabile e il valore. Regolette che stiamo imparando. Numero lattine uguale 6. Poi in giro a volte trovi gente che scriverebbe così. Che va bene, eh. Sintatticamente è perfetto. Ah, è gente che probabilmente ogni volta che scrive una lettera paga 10 centesimi perché non si vede perché debba si debba abbreviare così. Nel senso che adesso che stiamo fare è un'ora che stiamo ragionando su questo esercizio, ci è chiaro esattamente che sono questi due valori. Ma veramente chiudete gli occhi, li riaprite, fate intervallo, tornate, cos'è CL? Cosa va già a dire? No? E allora diventa più difficile da leggere il programma, da correggere. E anche quando facciamo le espressioni sotto, da no? Quindi non c'è nessun valore nell'abbreviare eccessivamente i nomi. Vabbè, poi non possiamo neanche scrivere dei nomi che siano lunghi due righe. Troviamo una via di mezzo che non sia troppo prolissa, ma allo stesso tempo mi dia la possibilità di capire esattamente che cosa rappresenta il valore assunto da quella variabile. Fattore di conversione è eh, qui la stessa cosa. Conversione da 11 a litri, uguale 0.355 diviso 12, dove il simbolo di divisione ovviamente usa la sbarra, non i due punti. Anzi, a questo punto, ok, mi converrà questa variabile chiamarla come capacità lattina once. Perché poi subito dopo posso chiamarle, posso creare una variabile capacità lattina litri uguale capacità lattina in once moltiplicato conversione once litri. Vedete che mentre scriviamo il codice PyCharm ci anticipa e cerca di offrirci già l'autocompletamento delle variabili sulla base di quelle che sono state definite e sfruttatelo perché così evitate di fare piccoli errori di battitura se vi scriveste il nome per, per intero, soprattutto se sono nomi un, un po' lunghi a volte scappa, sai, il carattere in più, e il carattere in meno con l'autocompletamento sei sicuro di prendere esattamente lo stesso nome tra l'altro l'altro piccolo dettaglio è che quando tu col mouse stai dentro un nome di una variabile, lui ti colora tutti gli altri punti nel codice in cui quella variabile è stata usata quindi puoi andare a vedere no, questa qui la uso qua ma lo definisco là. In, in, in rosa mi fa vedere la, la punta di, di definizione, in lilla mi fa vedere il punto di utilizzo. Ad esempio il numero di lattine l'ho definita ma non è usata ancora da nessuna parte. E quindi alla fine abbiamo che la capacità totale uguale capacità lattine in litri moltiplicato il numero di lattine tutto va bene allora a questo punto posso dire che le lattine complessivamente contengono capacità totale litri perché se non faccio questa print in fondo il programma calcola quel valore e se lo tiene per sé e subito dopo lo dimentica quando il programma termina lui dice va bene ho fatto non devo solo calcolare, ma anche mostrare all'utente l'output. E in questo caso mi dice che le lattine complessivamente contengono 2,13 litri. Qui noi concludiamo che se è vero che 6 lattine costano come una bottiglia da 2 litri, sia più conveniente comprare 6 lattine. Ammesso che i conti che abbiamo fatto siano giusti che il programma sia corretto. Dimmi. Allora.. No, allora, su Python la domanda era sulle virgolette. Uh, su Python io posso scrivere questo con le doppie apici o con i singoli apici è assolutamente indifferente questi sono assolutamente equivalenti no? uh, magari ricordate che in C o in Java i doppi apici contengono le stringhe e i singoli apici contengono i caratteri ecco, in Python non esiste il tipo caratteri esiste solo il tipo stringa e si può rappresentare indifferentemente um, se io ho Ovviamente, quando faccio la stampa, gli apici non vengono stampati, viene solo stampato il contenuto dentro. Questo può essere comodo, ad esempio, se io voglio stampare qualche cosa. Ad esempio, le, le lattine di oggi, di apostrofo oggi: se ho una stringa delimitata da apici doppi, l'apice singolo ci può stare e non dà fastidio. Se io invece provassi a scrivere lattine d'oggi così dentro una stringa che ho scelto di delimitare con un apice singolo python dice ok la stringa inizia qua finisce qui e il resto cos'è? allora in questo caso avendo la possibilità di scegliere una forma oppure l'altra a seconda di che cosa contiene la stringa posso no, giocarmela cosa ho fatto? togliti però è semplicemente una convenzione di scrittura, non cambia nulla in termini di significato. Dicevo, questo potrebbe essere giusto o sbagliato, in realtà dovremmo verificarlo, questo programma purtroppo non ha degli input, non si può fare funzionare in modo diverso, quindi l'unico modo per verificare se sia corretto è magari provarsi a fare i conti a mano. Um. però potremmo fare in modo che questo programma, quando impareremo la settimana prossima a leggere i dati dall'utente, dalla tastiera, a fare l'operazione di input, quel, questi dati, capacità in lattine, numero, sopra, no, soprattutto il numero di lattine, possa essere un dato in input, che quindi possiamo provare magari a vedere quante lattine, qual è il numero minimo, massimo di lattine per cui conviene o non conviene lo scambio con la bottiglia. Di queste, okay, di queste variabili ce ne sono alcune un po' particolari come ad esempio questa. Allora questa è una variabile come tutte le altre no? ha un certo valore che noi tra l'altro non sappiamo quale sia il nostro programma non lo sta stampando lo sta usando sotto ma il valore effettivamente di questo fattore di conversione non, sappia, non ce ne frega niente se il programma funziona basta che lo calcoli giusto, ma questo l'abbiamo chiamata variabile, ma non è che sia variabile, cioè non deve variare, quello lì è un fattore di conversione fisso, come dire pi greco, è un numero, quello lì è, okay? quindi più che una variabile questa dovremmo trattarla come una costante, C'è una variabile che una volta che è stata creata e inizializzata non dovrebbe più essere modificata o riassegnata. Okay? In Python non esistono le costanti. In alcuni linguaggi posso dichiarare delle variabili dicendo ok, questo ha questo valore e non ti lascio proprio modificarlo, nel senso che se cerchi di modificarlo ti dà errore di sintassi, in Python non c'è questo non c'è modo di dichiarare una variabile e dire esplicitamente ha ah, questo valore e non permettermi neanche per sbaglio di modificarla. Vabbè, hanno deciso così. Allora, per aiutarci come programmatori a riconoscere quali variabili sono effettivamente variabili nel senso che in esecuzioni diverse del programma potrebbero assumere dei valori diversi perché magari cambia il numero di lattine cambia la dimensione delle di lattine rispetto a quelle che sono veramente costanti perché c'è un motivo per cui quel valore sia fisso e non ha senso che vari la convenzione è che per le costanti le scriviamo tutte in maiuscolo quindi conversione once litri scriveremo in realtà conversione once litri come avevamo già visto prima sulla print maiuscole e minuscole fanno la differenza non è la stessa cosa, quindi una variabile scritta in maiuscola e una variabile scritta in minuscolo sono due variabili diverse infatti adesso quando io ho scritto in maiuscola qua lui si è arrabbiato sotto dicendo ma questa qui è... non è definita e eh, certo che non è definita perché l'ho cambiata allora fammi fare copia e incolla e adesso sei contento allora è una... solamente una convenzione grafica quando io definisco mi verrebbe da dire definisco una costante, ma in Python non si può, allora definisco una variabile che non intendo modificare, o che secondo me non deve essere modificata, la scrivo in maiuscolo. Mentre invece le variabili che possono cambiare, perché magari sono dei dati in input, come questi, o sono dei risultati intermedi, dei calcoli, allora normalmente uso per convenzione le lettere minuscole sono tutte convenzioni, vediamo che questo programma qua alla fine fa solo una moltiplicazione in tutto, ma abbiamo fatto molta attenzione alla leggibilità, alla comprensibilità del codice, non tanto all'operazione che deve fare, certo che la fa, però ci stiamo dando degli accorgimenti per poter gestire quella combinazione, quel caso che, cioè, quella situazione che vi ho detto due volte fa, in cui i programmi che scriviamo il nostro cervello non ha mai la capacità di comprendere tutti insieme. E quindi ci dobbiamo dare degli strumenti per aiutarci a seguirli, a comprendere, a seguire il ragionamento quando i programmi diventeranno più complicati. Adesso sembra esagerata questa, sembra quasi pedanteria non il ragionamento che stiamo facendo su un esempio così semplice, ma ci tornerà utile più avanti. Allora, noi abbiamo usato delle variabili... Senza quasi farci attenzione, alcune intere numeriche, alcune intere e altre invece cosiddette reali. Quando mi ha scritto 12, 12 è un numero intero, quando mi ha scritto 6 è un numero intero, quando mi ha scritto questa cosa qua, proviamo a prendere queste tre righe e mettere dentro Python Tutor, se lo trovo ancora. Se eseguo questo codice, mi fa vedere che la capacità in 11 12 è un intero, questo è un intero e questo è un numero reale. Oh, abbiamo visto qual è questo famoso fattore di conversione. In Python i numeri reali sono indicati dal tipo di dati che si chiama float. Eh, float è l'abbreviazione di floating point number dove si chiama floating point per il modo in cui è codificato in binario lo vedremo più avanti in una delle lezioni di teoria per ora eh, consideriamo che float vuol dire numero reale numero che può avere una parte frazionaria a differenza di un int che può solo contenere valori reali quest'operazione che abbiamo fatto qui ha fatto la divisione tra 0,355 che è un numero reale e 12 che è un numero intero. Sono due costanti, non c'entrano le variabili, solamente abbiamo fatto un calcolo tra due costanti, tra due numeri espliciti, uno di tipo float, l'altro di tipo int. Il risultato è che è saltato fuori, che è poi è il risultato che abbiamo messo dentro la variabile conversione da 11 a litri, è stato float. Questo vuol dire che Python conosce anche un pochino di regol regolette dell'aritmetica, per cui quando fa operazioni tra numeri interi cerca di far sì che il risultato sia intero. Quando fa operazioni tra numeri in reali il risultato sarà un numero reale, quando fa operazioni miste tra numeri interi e reali, le fa in campo reale, quindi converte il numero intero nell'equivalente reale e poi fa l'operazione quindi non dà un errore per il fatto che stai facendo una somma di un intero con un reale è abbastanza furbo da dire ok, se stai facendo più 1 eh, 3.5 no, più 1 fa 4.5 quell'1 lì, anche se è intero, lo tratta come reale quindi è in grado di mescolare facilmente numeri e, eh, reali e numeri interi cosa che non è altrettanto vera se cerca di mescolare numeri e stringhe ovviamente non posso fare ciao più 7 eh? se 7 è un numero quindi ogni tipo di dato ha un certo insieme di operazioni permesse qui andiamo avanti perché è quello che abbiamo già fatto insieme in cui tre tipi di dato fondamentali con cui cominciamo a lavorare oggi sono appunto l'intero, il reale e eh, la stringa tutti e tre sono diciamo così intercambiabilmente associabili a qualunque variabile e poi li posso usare, um, nel, um, li posso usare nelle espressioni no? usando ovviamente gli operatori aritmetici. Ma proviamo a fare questo quiz che ci viene proposto qua, poi facciamo un po' di pausa. Qui ci dice... Allora, tax rate uguale 5, print tax rate. Cosa stamperà? 5. Tax rate uguale 5,5, print tax rate mi stamperà 5,5. Tax rate uguale non taxable mi stamperà non taxable. E in realtà lui mi dice, guarda che non stampa 5, 5,5 e non taxable, ma stampa 5, 5. E non taxable? Cosa c'è che non va? Secondo voi? Eh? Il secondo print è sbagliato perché? La definizione della variabile è quale? Ce n'è una, non è specificato che è float. No. Allora, è il nome della variabile qua, questa R dovrebbe essere maiuscola, questa variabile tax rate, quindi voi, alcuni di voi stanno concentrando sulle parti più complicate, l'algoritmo, i dati, i flotti, questo qua è un errore cretino, di battitura. Dopodiché ti salta fuori un valore e cominci a dire, ma perché mai? Ma pure qua l'ho segnato 5.5, allora proviamo a rifare. Poi magari non è scritto così, c'è un calcolo complicatissimo, pensi che il calcolo sia sbagliato. E in questo caso non abbiamo una sola variabile che si chiama tax rate, che modifichiamo tre volte e stampiamo tre volte, ma abbiamo due variabili diverse, una tax rate con la R grande e l'altra con la R piccola. Quindi qui sto segnando il 5.5, un'altra variabile che non c'entra niente, che non userò più in questo programma, e sto stampando il valore di questa variabile prima, che valeva 5 e continua a valere 5 perché nel frattempo nessuno l'ha modificata. Quindi, purtroppo, quando troviamo un errore, abbiamo, dobbiamo sempre andare a cercare l'errore su più livelli dal semplice errore di battitura all'errore logico, all'errore di calcolo all'aver messo le parentesi nel posto sbagliato all'aver so, moltiplicato o diviso per il fattore di conversione 11 litri e il programma non ci dice in che cosa è sbagliato semplicemente salta fuori una cosa inattesa diversa da quella che mi aspettavo e poi devo andare a capire perché questo, per fortuna, come dicevo quando abbiamo tanti occhi gli errori sono più facili da vedere ok, direi che Possiamo fermarci dieci minuti?